Eh, uno qua, uno qua Me. Cosa, no? Lo flanco da dai, la, hai, la sua eh? destra eh? Crackato White, no, triplo white Mi one shot E bestemmio, ok, okay. Baviola ci aveva Dove è morto esattamente sto stronzo? Qua sotto E allora vuol dire che mi metto qua No, mi ha ucciso a me Merda, in chat so <ride> che... <ride> Sa tutto, Blu, sa tutto Sono tu nella casa a fianco alla tua, dice Ma che mi preoccupi di antisa. prendere, Ferdi Dove? La casa gialla, casa gialla Eh, sta dietro, Dove, dove, dove? Sta venendo, è lui E è lui. È lui è visto uno che veniva qua 50 100 staccato Andiamo con le vite, andiamo con le vite. non può fare Avengere Sto piccolando. Gianluca! <ride> Merde Gianluca, erano veramente l'oro è collegati qua. Fa io che ci i colpi. Brigading? Fa qualcosa o cosa? ok ok. Siamo a 20. Già non ne hanno idea di questi live, eh. 20? Ok, ce la ruotiamo ancora un pelo. eh? Possiamo prendere l'ag Controllo, prendiamo l'ag. Io lo fai, glielo fai eh. Vai. Tempesta. Cecato? Uno di vita. Metto un po' più di te. l'altro. Fatto. Poi zona, poi zona. Cacet. 34 blu. anche quest'altro. Lampino. Vai, vai, vai in te, vai in. Vedo lì dice la zip, io tengo dietro Questo qua è solitario, double 34 34 ancora okay. L'ho la te. Tempesta Craccato. Tempesta ancora? Escono ora eh Ok. Tempesta anche qua Vado, rampi vado di zip, vado di zip Vai di zip, vai dall'altro lato Se ti aggiungo Ok Ok tagli tagli sali Vedo che ci passano un po' le bids, scusate sì, che sì. sono io Ok un po'. Non ho più hard, eh Eh, nemmeno io solo legno Ho 100 colpi piccoli E non ne ho io altri, eh Occhio no. Ok, sono in safe Eccola, tra besta No, eh, one un pump pad Puoi affascinare il loot? Poi ho fatto 500 Agde eh 500 gruppi piccoli, nice, posso sbagliare la merda Vai, vai, vai Vado io avanti col metallo Vai, vai, vai Io prendo rientri Scusa Che Johnny, sì Fatto Prati quel legno lì Dov'è? Ancora fuori zona Ehi double 34 skin questa questa qua Questa qua il mattone E' da sola anche quella Ok Alto legno qua sul metallo Quello okay, 20 Dobbiamo alzarci un pochetto, eh Ok Ultima Avanti. zona Possiamo anche rampinare, volendo C'è accaduto? Voglio tutte le kill, voglio Lasciate ad andare? Vuoi eh? eh, che scenda? Ah, vado sì. okay. Scendo per un po' di kill. Scendo, Vabbè, siamo, sono ancora due team. Due da, un solo, eh. Il solo è quello con la skin atletica. Vabbè, la femmina. E due hanno la skin uguale. Con, lì il, con lì il solo, eh. No, con il solo. Ah, no, hanno le skin. Scendo un attimo, scendo. Ancora due, una due eh È mio il Sali, sali, sali, sali, sali. Io non ho più build, eh. Ho solamente un flopper come il off. Ho chiusi praticamente sotto. Ok. Salgo un po'. Non sta chiusi. Sono i cosciotte. Occhio, salgono Sai, sai, sai. Certo? Gianni, sei uno di vita? E Bene, bene, Per fortuna abbiamo il tack, vecchio. Meno male. Il taccone. Non più, build. la salvezza. E andiamo a prenderci la top. Eh? Adesso vediamo. Eh, siamo, capitati... Attualmente siamo top 900. Chiuderà top 100, dai.